Ora vi voglio introdurre quelli che voi conoscete generalmente, quindi gli H14, la normale fibra di vetro, sono questi qui di destra, eh, sono filtri più comuni, no? più, quelli più utilizzati. Giusto per vostra conoscenza vi ho inserito il PTFE Teflon, che sono filtri... Eh, molto più performanti da, questo punto, da, da molti punti di vista che potrebbero prendere piede questo vi, do, vi ho voluto dare un, un piccolo feedback questo è quello che si vede al microscopio ad esempio e come vedete la fibra di vetro al microscopio si vede proprio che eh, è molto più mh, frastagliata no? invece dal punto di vista del teflon vedete come è bello uniforme quindi immaginate che una particella debba passare all'interno di questi due filtri, ovviamente parlando sempre di microscopio, sempre di un discorso di efficienza, però immaginate che qualcosa eh, di meglio è il teflon perché ha un, una maglia che è molto più fitta, molto più compatta e anche molto più resistente da questo punto di vista.